Ciao amici, come state? Tutto bene? Facciamo il nostro solito post per capire un po' che cosa possiamo andare a parlare domani e eh sì, finalmente ritorniamo insieme nella nostra diretta del martedì mattina perché, perché effettivamente eh, dobbiamo dire la verità, eh, insomma, la fiera la fiera nazionale della meccanizzazione agricola è finita, è terminata, quattro giorni sono stati lunghi, impegnativi, ma eh, insomma mi sono divertita, poi ho avuto modo anche di conoscere un po' quelle che sono state le novità nel settore. Agricolo, ma torniamo, torniamo insieme e come torniamo insieme? Beh, eh, Riprendendo un po' l'ultimo appuntamento del vinile che ci siamo lasciati alle spalle eh, proprio in fiera stavamo parlando di eh, copertine di vinili che in qualche modo nascondono dietro tante storie eh, anche perché l'abbiamo detto le copertine molte volte raccontano delle storie e ancora di più e quindi, eh, quindi cosa è successo? È successo che eh, abbiamo parlato di questa copertina ovvero questa di Michael Jackson Copertina particolare, devo dire la verità: dove eh, escono fuori solamente eh, gli occhi di Michael Jackson dietro a una, a una maschera. E, e questa maschera, insomma, ci, ci, ci vuole anche un po' indicare che ognuno di noi, in qualche modo, si nasconde dietro a una propria maschera, ma che eh, ci permette anche di eh, essere mh, meno visibili e magari esporre meno di noi di quello che, insomma, noi. Eh, noi vogliamo raccontare e allora mi piacerebbe capire secondo voi insomma in questa eh, copertina eh, che cosa voi ci vedete all'interno perché eh, è ricca ricca ricca di significati ma come sapete come abbiamo detto molto spesso eh, eh. Ogni occhio è diverso e ogni occhio vede qualcosa di diverso, in questo caso all'interno anche di questa copertina. Per cui se vi va domani, ecco così, perfetto, domani mattina alle 9.15 saremo insieme per raccontarci un altro appuntamento proprio con eh, quella che è la copertina di Michael Jackson. Vi aspetto, ma nel frattempo voi come sempre potete già lasciarmi i vostri messaggi dove sotto andate a scrivere. Eh, che cosa secondo voi si intravede in questa copertina? Vi dico solo che mi hanno detto che in qualche modo c'entra anche Albano. E eh, boh, chissà che, co che cosa Albano, insomma, entrerà in questa copertina non solo per il plagio, insomma, di cui erano stati protagonisti, ma proprio a livello visivo. Per cui vi do appuntamento come sempre. Ah, domani mattina 9:15, mi raccomando puntuali e in tanti perché abbiamo tante cose da raccontarci un bacio grande ciao a domani ciao vi ricordate eh, mi raccomando che cosa vedete all'interno di questa copertina gli occhi raccontano tutto ciao baci